iPhone scarico, qualche trucco per non rimanere a terra. Qual è il maggiore incubo quando stai una giornata intera fuori? O ti sei scordato il carica batterie? Beh che il tuo smartphone si scarichi. Un problema di durata è quello che ha sempre accompagnato i cellulari della casa di Cupertino, che ancora nonostante sia uscito 7 e 7 Plus non è riuscito a ottimizzare le potenzialità della batteria. Ecco alcuni semplici trucchi per non rimanere senza carica. Disattivate la localizzazione presente in molte app, tra cui Facebook, e poi evitate l'aggiornamento del social in background. Accade spesso che volete essere aggiornati sui post dei vostri amici. E lo fate strisciando verso il basso lo schermo. Poi, tasto ome e telefono in tasca. Di norma, Facebook resta aperto e si aggiorna per conto suo, consumando batteria. Ma all'apertura successiva, molto probabilmente striscerete di nuovo lo schermo e ecco quindi che il lavoro dell'app in background è stato inutile. Evitate di chiudere le app in background, ovvero quel sistema che con un doppio clic sul tasto home, permette di visualizzare le app finora usate, e possono essere chiuse con una strisciata verso l'alto. Farla aumenta la velocità di esecuzione del telefono, ma riduce la durata della batteria. Perché? Perché una app aperta in background è già caricata nella RAM del telefono per essere utilizzata, e per riaprirla serve meno energia. Una app chiusa, invece, deve prima essere trasferita nella RAM e poi aperta per essere usata. Doppio lavoro, doppio consumo. Un altro trucco è quello di disabilitare le notifiche push delle app che non usiamo e non interessano. Questa modalità di notifica è come un SMS, ovvero arriva istantaneamente e ciò porta consumo della batteria del vostro iPhone. Infine se non che campo utilizzate la modalità aereo, evitate che il vostro iPhone continui a cercare disperatamente la connessione. Piccoli trucchi per resistere di più, nella speranza che iPhone regali ai suoi appassionati e acquirenti il miglior regalo, una batteria a lunga durata. Video Feed find app for Android? You can find new free Android games and apps?.